buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso finalmente ce l'ho fatta l'ho acquistato dovevo prenderlo l'anno scorso e per una cosa e l'altra mi era sfuggito quest'anno l'ho preso questo è il macinone nuovo tipo col doppio taglio mentre quello normale ha un taglio solo ma prima di, di parlare delle caratteristiche tecniche vi dico cosa serve a questo disco che è spettacolare Questo è stato fatto per macinare e distruggere i rovi, soprattutto i rovi. Quindi io ho visto che ne ho molti. Non so se avrete visto il video in cui provavo il nuovo filo con il quale comunque qualche rovo l'avevo distrutto, ma ovviamente parlavamo di 3-4 mm, mezzo, mezzo centimetro di diametro. Non poteva competere con i rovi più grandi. E allora quest'anno ho preso questo. 770 grammi di peso, acciaio. È brevettato è italiano ha la doppia lama una di qua una di là questo nuovo modello mentre il modello precedente quello più venduto ovviamente ha una, un verso solo ha una lama soltanto il produttore è joans questo l'ho acquistato eh. l'ho preso su amazon a 26 euro dopo scrivo esattamente il prezzo quindi non è un video sponsorizzato qua nessuno ci dà niente e dobbiamo acquistarlo adesso lo monto Ovviamente se siete le prime armi sappiate che questo qui è sinistro orso, gira a sinistra, al contrario di quelli classici. Per tirarlo ci vuole una chiave 19 in questo caso, sotto c'è il blocco, bisogna ruotare fino a quando si trova una scanalatura, si infila un cacciavite e il disco si blocca. Ecco qua andiamo a vedere come lavora vi faccio vedere i rovi che devo distruggere e ho anche un cannetto vediamo come va questo si utilizza dall'alto verso il basso per distruggere i rovi comunque adesso lo vediamo insieme ovviamente così come vi avevo detto l'anno scorso uso la visiera questa forata non in plastica perché sennò si appanna tende ad appannarsi le cuffie antirumore ho i guanti da lavoro pantaloni lunghi mi raccomando e ho acquistato un paio di occhiali da lavoro nuovi con la scanalatura che mi protegge anche i lati la metterò qua sotto non vi fidate solo di questo perché comunque le cose arrivano negli occhi mi sono arrivate anche con gli occhiali e con la visiera quindi figuratevi senza occhiali paio di guanti bene andiamo a lavorare ecco i rovi su cui lavorerò sono questi non ne ho molti però questi mi danno veramente fastidio guardate parliamo di quasi un dito di diametro sarà un centimetro circa ecco poi ho qualche potatura che queste adesso le devo togliere appena libero tutto qualche vecchia potatura che è finita nei rovi. Il disco va appoggiato sopra e spinto verso il basso, così lavora. E lui dovrebbe macinare tutto quello che trova sul suo passaggio. Vediamo come funziona. Piccola nota, io non sono un professionista del verde, quindi se c'è qualche professionista che sta guardando il video e vede qualche errore, non mi massacri, io sono solo un privato che cerca di tenere pulito il proprio podere. non so se vi siete accorti devo carburare meglio il decespulatore che mi dà un po' di problemi comunque guardate proprio un coltello caldo nel burro spettacolare davvero adesso vado avanti questo è quello che devo fare adesso piano piano tolgo le potature ci lavoro ancora un po' e poi vi dico un po' come mi trovo, come mi sono trovato, ma se le premesse sono queste è spettacolare. Qui ho un piccolo canneto, mi dà fastidio, cresce ogni anno e di solito lo tagliavo a mano. Avevo quelle forbici grandi, quelle cesoie grandi e poi le macinavo nel biotrituratore. Adesso voglio vedere come si comporta qui. Nel frattempo sono passati un paio di giorni da quando ho iniziato il video. Ho provato a regolare il carburatore ma non c'è stato verso, si vede che era arrivato alla fine, anche le membrane non hanno assortito effetto e quindi ho cambiato completamente il carburatore, ne ho messo uno nuovo originale e adesso è un'altra cosa. Adesso è da soddisfazione questo dice Ok vado avanti ancora un po' con i rovi bene vorrei tirare le conclusioni sono veramente contento di questo macinone l'ho usato per un paio d'ore e ho fatto un po di lavori qua sul canneto, anche sul canneto si è comportato molto bene come avete potuto vedere se avete un decesfugliatore almeno 30 di cilindrata perché sotto sotto quella cilindrata lì è sconsigliato dal produttore stesso ecco magari potete prendere in considerazione anche voi se avete lo stesso problema io qui c'ho rovi a non finire e ho quel cannetto, poi ho i rovi intorno agli ulivi come abbiamo tutti un po', quindi spero che questo video vi sia stato utile, se non lo conoscevate, è un buon attrezzo, costa 25-26 euro su Amazon, ma li vale tutti, onestamente li vale tutti. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto questo video volete lasciare un pollice in su ve ne sono grato, mi raccomando usiamo sempre le protezioni per non farci male, buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.